È un'iniziativa che ormai conoscono tutti, eh, bella, che si rinnova perché coinvolge i ragazzi, fra l'altro sono sempre più pronti rispetto a un'esperienza del genere. E sempre più motivati. Quindi, intanto va subito un grande ringraziamento all'Associazione del Camperto che da anni. Uh, segue eh, questo progetto e gli, tutti i bambini e le insegnanti che, eh, che, che partecipano a questo progetto. È un'esperienza un straordinaria per i ragazzi, eh, perché diventano ciceroni per, un, per due giorni praticamente eh, a illustrare le bellezze, i, i tesori della nostra città, che molto spesso sono sconosciuti proprio ai Salernitani. E quindi l'invito è a tutti di eh, andare, di partecipare e di farsi guidare dall'entusiasmo di questi bambini che hanno studiato praticamente tutto l'anno con la guida, come dicevo prima, dell'associazione Ercamperto, eh, in particolare di Paola Valitutti, della dottoressa Paola Valitutti e delle, eh, degli insegnanti del, di questi bambini. Molto sp che spesso uh, fanno la guida anche in, uh, in lingua straniera, anche in inglese. Molto bello, sono guide gratuite e l'invito è proprio quello, ripeto, anche per motivarli questi bambini perché conoscere la propria storia, eh, la storia della propria città è importante per tutti, in modo particolare per i bambini, per l'acquisizione di un orgoglio di appartenenza ma anche per acquisire gli elementi che sono fondanti per la tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e eh, storico della propria, eh, del proprio territorio. È il ventisettesimo anno, la scuola d'Otto Monumento nasce nel 92 e il comune di Salerno ha aderito da subito e non ha mai eh, saltato un'edizione, tant'è che fumo premiati e invitati pure al Quirinale. E, sì, tutte le scuole, non solo bambini, dalle abbiamo dalle scuole materne fino a quasi tutti i licei di Salerno, eh, ognuno nel proprio monumento, pronti ad accogliere salernitani, turisti, le famiglie, insomma, chiunque voglia dare soddisfazione e visitare eh, i monumenti della città di Salerno. Quest'anno, noi ogni anno abbiamo una novità, quest'anno eh, su, sul gruppo La Scuola Dotto Monumento Salerno Ogni scuola ha caricato un video di presentazione del lavoro ed un invito a eh, andarli a visitare quindi se eh, vi collegate al gruppo la scuola d'otto monumento Salerno iniziate ad avere un'anteprima eh, ancora stanno caricando non ci sono proprio tutti i video però insomma eh, già c'è una buona parte mh, eh, visibile e quindi eh, potrete vedere il lavoro che è un lavoro che dura tutto l'anno non è solo questa questo è, è il, diciamo, la parte finale di un lavoro che si svolge a partire dal mese di ottobre. Io anzi approfitto per ringraziare pure le insegnanti che si dedicano a questa attività con grande abnegazione. Ci sono i monumenti coinvolti dall'iniziativa e se ci sono anche i numeri dei ragazzi impegnati? Allora, i monumenti sono tutti, tutti. Non è rimasto fuori credo proprio nulla al castello, anche fuori diciamo dal circuito. Del, del centro storico le, i bambini impegnati i ragazzi, diciamo gli studenti impegnati dipende un po' uh, dalle scuole noi come indicazione diamo un gruppo classe ossia una 25-30 per turno però sono delle scuole dove eh, ne portano anche 100 alternandosi la mattina del sabato il pomeriggio perché tutti vogliono partecipare quindi l'entusiasmo è grande e, sui numeri insomma sono tanti, <ride> ma non li conosciamo perché poi noi diamo delle regole ma ci fa piacere che poi sia libera la scuola di gestire la cosa.